Prima di aprire la discussione eh, devo informare i colleghi consiglieri che eh, il consigliere Matteotti ha fatto pervenire un ordine del giorno eh, relativo alla variazione di bilancio che eh, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento comma 4 eh, è stato valutato anche con il supporto del segretario, mi sono avvalso anche del suo supporto, eh, riterrei formulato in, in termini inopportuni e quindi non eh, da inserire nella votazione, in quanto il eh, consigliere Matteotti nel suo dispositivo fondamentalmente eh, sottopone eh, due argomenti, che eh, la, la realizzazione degli interventi che sono non direttamente attinenti all'emergenza Covid-19 siano. Eh, Fondamentalmente abbiano la positiva valutazione di questo tavolo di confronto che eh, sarebbe previsto eh, dal, dall'accordo che abbiamo fatto anche con la conferenza dei capigruppo e eh, tra l'altro sottoporre addirittura la verifica di cui alla proposta di questo tavolo di confronto, quindi al vaglio del tavolo di confronto, anche le opere pubbliche che sono inserite nella variazione di bilancio. Questa tipo di formulazione viene ritenuta inopportuna in quanto eh, andrebbe a eh, inserire un passaggio che eh, le norme non prevedono, in quanto eh, si andrebbe, tra virgolette, ad aggravare un procedimento che di fatto è, è supportato da, da norme da norme regolamentari quindi di fatto eh, si sottoporrebbe a un organo non tra virgolette passatemi il termine non riconosciuto non ufficiale eh, una valutazione di un documento che fondamentalmente ha un iter eh, ben preciso e che ha seguito tutte e che ha ricevuto anche tutte le, le valutazioni da parte degli organi che devono sottoporlo a valutazione quindi per questo motivo riterrei non ammissibile l'ordine del giorno del consigliere Matteotti. È aperta quindi la discussione, eh, quindi per primo intervento prego i colleghi consiglieri che intendono prendere la parola di prenotarsi. Ha chiesto la parola al consigliere Matteotti, prego consigliere Matteotti. grazie presidente. Eh, pronto? Si sente? Sì, tutto perfetto consigliere, si sente benissimo. Eh, perché non sentivo il ritorno, grazie presidente. Tutto bene a chiedere la verifica, si sente perfettamente, <ride> perfettamente visibile anche lei, prego. Perfetto, grazie. Eh, sì, beh, in, in merito al, all'ordine del giorno posso dire che non condivido assolutamente il, la motivazione per cui è stato respinto eh, e si tratta di una valutazione il, il problema che volevo sollevare anche più, più avanti nella discussione, è che questa variazione ha inserito all'interno del bilancio delle opere, o meglio, delle variazioni di opere, in maniera intempestiva, secondo me, nel senso che abbiamo stabilito gli interventi dovuti all'emergenza covid ne avremmo fatto una, varia, una variazione urgente e quindi qui ci siamo tutto il resto non c'entra col covid 2019 il, eh, gli interventi che, soprattutto quelli in opere pubbliche che vedo qua la gran parte non c'entrano col covid è una variazione normale che poteva aspettare tranquillamente gli esiti della, del famoso tavolo di confronto. Abbiamo stabilito che usare le risorse, per usare le risorse bisogna sentire un po' tutte le campane. E invece qua, come al solito, si è preferito fare il passo più lungo della gamba, mettere i consiglieri davanti a fatto compiuto, infilarci dentro un bel po' di opere che... Non si sa se servono o non servono. Allora, facciamo i conticini. Sulle, sulle opere pubbliche, o meglio, sugli interventi di spesa straordinaria, su un milione e mezzo, quelli direttamente collegabili all'emergenza del Covid sono con un importo di 396 mila euro. E sono quelli sulle scuole, mettiamoci dentro anche le bici elettriche, anche se è un po' così, eh, quelli sul municipio, altri interventi su emergenza sanitaria e arredi per le scuole e lo studio viabilistico per la mobilità alternativa. Questi assommano 396 mila euro rispetto a un totale di, eh, di un milione e mezzo. Cosa c'entrano questi? Con, con il Covid? Non ho capito si poteva tranquillamente fare una variazione finalizzata all'emergenza Covid e fin qua tutti erano d'accordo e l'avremmo approvata anche velocemente. Invece qua, come al solito, si è voluto infilarci dentro di tutto e di tutto di più, come al solito. ripeto. Allora, il problema è questo. Eh, come al solito manca la trasparenza. Se noi prendiamo l'allegato A, che è sostanzialmente l'indicazione delle variazioni, noi possiamo vedere che il, su ogni pagina del, dell'allegato A c'è una bella colonna in fondo che si chiama annotazioni, che magari potrebbe servire per indicare di che cosa stiamo parlando. E rendere il lavoro dei consiglieri magari un po' più semplice, questa cosa l'abbiamo chiesta cinque anni fa, abbiamo continuato a chiederla e siamo ancora qui. Che la chiediamo, non so per quale motivo si faccia una terribile fatica a inserire in fondo e su una colonna di che cosa si sta parlando. Prima cosa, seconda cosa. E andiamo lì sempre sull'allegato A, pagina 9 e pagina 10, tanto per intenderci. A pagina 9 mi piacerebbe sapere a cosa corrisponde il, il totale della variazione a 169.000 euro. Sull'ultima sull riga, su praticamente, titolo secondo, titolo 2, spese in conto capitale. Io ho provato a fare un po' di conti, ho fatto delle supposizioni, ma vorrei capire cosa c'è dentro. Stessa cosa, ma più in grande, sulla pagina successiva, titolo secondo, spese in conto capitale, c'è cioè una variazione di 840.000 euro, di cui fino a 750 ci sono arrivato, Dopodiché mi mancano i riferimenti, perché ovviamente non è stato scritto nulla a fianco, per cui mi piacerebbe sapere l'elenco delle opere a cui si fa riferimento in questa, in, in questa riga. Lo dico perché a me i conti non tornano, semplicemente. Magari mi sbaglio, ma insomma, eh, mi piacerebbe capirci qualcosa di più come al solito. Ho già detto del fatto che il, su un milione e mezzo, 396 mila, sono collegati direttamente all'emergenza Covid. A me eh, piacerebbe, che in una situazione del genere in cui non sappiamo cosa succederà, perché la fine di questa emergenza noi non la conosciamo, non sappiamo quanti soldi ci serviranno da qui alla fine di questa emergenza. Io credo che spendere soldi per cose che io ritengo inutili in questo momento sia un delitto, perché ci c'è gente che ha bisogno. Io credo che mettere giù Bolognini o Arredo Urbano può servire... So forse per un'impresotta locale, ma non dà da mangiare. A... Consigliere, mi scusi, è sparito la sua voce. Un Può... Consigliere Matteotti, io non so se lei ci sente o meno. Consigliere Matteotti? Sì, scusate. Sì, ecco, no, l'ho interrotta, mi scusi, perché lei stava parlando delle opere pubbliche, stava parlando del, del fatto dei bolognini e poi è sparita la sua voce. Stava parlando di un'impresa locale e poi la sua voce è sparita. Poi ho visto che ha chiuso, non vorrei che avesse terminato l'intervento se può recuperare quest'ultima parte prego consigliere Scusa. mi scuso ma mi è saltata la connessione allora mi sentite eh? sì sì la sentiamo prosegua pure eh, non so se mi vedete questo non è un problema adesso la vediamo sì adesso la vediamo anche scusatemi ma... nessun problema prosegua pure è saltata la connessione No, stavo dicendo che, secondo me, impiegare i soldi per mettere giù Bolognini in questo momento è un delitto. C'è gente che ha problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, forse è il caso di aspettare un attimo a fare queste cose. Altra cosa, qui si parla sempre di variazioni, variazioni in più. Mi piacerebbe capire le motivazioni di questi di queste variazioni sui singoli progetti, perché i progetti erano stati stanziati per una determinata cifra. Adesso si chiede l'integrazione in, in aumento, Ed evidentemente, mi piacerebbe capire per quali motivi e se sono necessari, Perché in questo, e soprattutto se sono necessari sempre in questo momento, visto che i soldi ce li abbiamo, ma forse varrebbe la pena usarli bene prima di, di mettere giù Bolognini. Allora, ehm, altra cosa, siamo sempre lì, cemento e Bolognini. Allora, io mi faccio il riferimento a quello che dice la Commissione europea. La Commissione europea dice che per uscire dalla crisi bisogna fare investimenti nell'economia digitale e nell'economia verde. Il verde non è mettere giù Bolognini, Noi abbiamo fatto un bellissimo arredo urbano, ma sembra di attraversare il deserto dei lobby. Basti vedere Piazza della Repubblica, Piazza Costituzione d'estate, che è praticamente invivibile. E proprio in questi giorni ad Urseldop è stato un è stato aperto un edificio con la copertura verde. Con 30.000 piante di carpino, 8 km di filari. Cos'è che dicono i progettisti di quell'opera? Dicono che il verde migliora il microclima della città, protegge dai raggi del sole in estate, riduce il calore urbano, limita le emissioni di energia carbonica, assorbe e conserva l'umidità, attenua il rumore e aiuta la biodiversità ripeto, mettere giù Bolognini non è esattamente questo per cui anche lì stiamo facendo degli investimenti tra virgolette che vanno contro lo spirito con cui la Commissione Europea e l'Europa finanzierà i nostri investimenti negli anni futuri per cui forse dobbiamo cambiare paradigma mi sembra che non sia cambiato nulla invece siamo sempre lì, sempre su quel trenino che va avanti verso il burrone. Non abbiamo capito nulla di questa emergenza del Covid. Se andiamo avanti a mettere giù Bolognini, non possiamo andare avanti in questa maniera. L'anno oltre. Sempre nella, nella pagina del, del legato A, sì, no, scusatemi, nella, nella delibera spese in conto uh, parte straordinaria anche lì sono state indicate oh, più che altro scusate nel piano opere pubbliche ho sbagliato riferimento il piano opere pubbliche indica le date in cui questi lavori dovrebbero finire e ce ne sono tanti che vanno a finire sul 2021 2022 e 2023 per cui ancora valeva la pena farlo adesso questa cosa visto che comunque si prevede che la conclusione di questi lavori sia tra due anni secondo me no andiamo avanti eh, studio viabilistico della viabilità alternativa per il covid va benissimo piccolo problema Dov'è finito il piano della mobilità? È conforme questo? È un'altra cosa? Non lo so. E la cosa più importante, qui ci sono in ballo delle, eh, degli interventi che non ho citato prima perché coinvolgono le cosiddette piste ciclabili o collegamenti ciclabili. Questi potrebbero essere anche affini a quello che dicevo prima, cioè l'evoluzione di un'economia verde. Il piccolo problema è che questi interventi sono già in atto, sono già finanziati, sono già rifinanziati qui dentro, ancora prima di fare il piano della mobilità per il COVID. Allora mi sembrano intempestivi aggiungere soldi ancora prima di capire se questi interventi servono. Perché per capire se servono dobbiamo fare il piano, come avete messo voi. Allora, o prima viene l'uovo o prima viene la gallina? Cos'è che viene prima? Viene prima lo studio e quindi di conseguenza si fanno i lavori o prima vengono le opere e dopo si, si fa sopra lo studio così per farci un vestitino? Non lo so. Altra cosa... Eh, Consigliere, le faccio presente che ancora due minuti. Ok, allora, molto sinteticamente, ehm, ieri sono stati aperti musei. Il museo di Riva è aperto? Sarà aperto? Quando sarà aperto? Cosa è stato previsto? Bici elettriche, eh, contributo provinciale 97.000 euro, stanziamento 134.000 euro. La differenza... 36 mila euro ce la, mette, ce la mette il comune, se ho capito bene. Con che criteri? Perché a me risulta che lo stanziamento provinciale non aveva nessun, ti, nessun, tipo, scusate, nessun tipo di criterio. Anche qua è un errore, perché i soldi vanno spesi bene e con priorità. I soldi dovrebbero andare per chi usa la bici per il collegamento scuola-lavoro scuola, o, o casa-lavoro-scuola-lavoro scuola, lavoro. questa cosa è stata valutata oppure si va a pioggia perché se si andasse con una distribuzione a pioggia sinceramente andiamo anche contro la logica di spendere bene i soldi pubblici e, eh, credo che sia tutto e, intanto Aspetto le risposte. Grazie.